Chiaramente dobbiamo stare molto attenti perché stiamo parlando di un spostamento di, di baricentro, di potere economico e di rendite economiche molto importante. Quindi è chiaro che non andrà tutto liscio al primo tentativo e non sta andando ancora tutto liscio perché stiamo ancora aspettando questo, questo decreto attuativo. Eh, che è un formalmente, quindi speriamo che non sia semplicemente una, una scusa per allungare, per allungare ancora i tempi. Ma non credo, ci sono degli indizi abbastanza importanti, ieri eh, è uscito sulla stampa pubblicamente la notizia che Intesa San Paolo ha, ha in programma o ha, già, o ha già destinato 76 miliardi alla transizione energetica, quindi per, per finanziare le rinnovabili e ha specificato esplicitamente le comunità energetiche. È uscita ugualmente pubblicamente la notizia che la Ferrari eh, vuole costituire una grossa comunità energetica di potenza piuttosto importante, quindi i segnali per un passaggio ci sono d'altronde, d'altronde come si direbbe, non si può continuare così perché con questo prezzo dell'energia che continua a essere ancora quasi tre volte, due volte e mezza, tre volte il prezzo che era prima dell'aumento della, della, della, dell del, del, del costo stesso, insomma, ehm, è chiaro che le aziende non possono continuare così, quindi una soluzione va trovata. Poi certo ci sarà sempre da parte degli oligopolisti un tentativo per rimanere tali è ovvio è evidente che è in situazione di, di oligopolio per non dire di monopolio ma mh, direi oligopolio tenterà sempre di eh, rimanere in questa posizione quindi le preoccupazioni è giusto averle ed è giusto assolutamente prepararsi con eventuali strumenti normativi per neutralizzarli per fortuna la direttiva è chiara e quindi la direttiva vuole che i vantaggi vadano alla collettività, al cittadino, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Quindi da questo punto di vista abbiamo una copertura assolutamente, eh, assolutamente buona. Dopodiché, io eh, ormai da un, due o tre anni eh, diciamo, vengo chiamato a intervenire a questi, a questi momenti divulgativi per parlare sempre di comunità energetiche e direi che la cosa ovviamente... Continua, deve continuare. Io sono il coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, quindi eh, eh, voglio ribadire che non ci fermiamo solo alle comunità energetiche, ci sono tantissime altre cose da fare. E ringrazio Ecofuturo perché sta facendo una delle operazioni indispensabili che è quella della conoscenza. Perché è chiaro che non si cambia modello di riferimento finché non si conoscono modelli alternativi. Quindi l'operazione che voi state facendo da anni è assolutamente assolutamente importantissima e non è una, una sviolinata, è, è, è, è la realtà. Io stesso sto spingendo quello che è stato un suggerimento di Beppe dall'inizio, oh, da quando nacque il Movimento, e, e Beppe Grimmel fa quello di divulgare le alternative tecnologiche possibili. Perché finché non dimostriamo che appunto un altro modello tecnologico, industriale e produttivo è possibile, allora si rimane ancorati sul modello attuale. Io faccio sempre l'esempio che da decenni eh, gli italiani sono come eh, delle, diciamo, dei poveracci che sono accovacciati acco sotto le tavole dei ricchi tavole che sono riccamente imbandite e dalle quali cadono le briciole e molti italiani sono come quei poveracci che raccolgono le briciole e si saziano con quelle briciole e sono convinti che quello sia tutto ciò che gli spetta che non sia possibile un altro modello che già quello sia sufficiente invece la realtà è che appena, appena sopra la loro visuale c'è Molta più ricchezza di quanta viene eh, arriva. Eh, solo che va cambiato, il modello. va cambiato il modello. Va cambiato il modello di distribuzione della ricchezza. Perché tutti voi sapete bene che la ricchezza continua a essere concentrata in sempre meno mani. In sempre meno mani. Mentre ricchezza ce n'è molta, solo che la distribuzione continua a peggiorare. Faccio presente un dato solo? Che andrebbe, anzi, diciamo due, è meglio, eh, che andrebbero diciamo divulgati costantemente. Uno è quello delle, dei sussidi alle fonti fossili, che lo ripeto costantemente, sono 16 miliardi di euro al giorno. 16 miliardi di euro al giorno. E l'altro è quello dell'aumento degli stipendi. L'Italia è l'unico paese che dal 1990 in poi ha visto una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi, mentre tutti gli altri paesi hanno avuto chi più chi meno un aumento della loro retribuzione, del loro potere di acquisto, l'Italia ha avuto un calo dal 1990 ad oggi. Eh, qualcuno dirà bella scoperta, sì, eh, non è niente, niente, di, niente di nuovo nella, diciamo così, nella conoscenza media, però i dati ufficiali ci confermano appunto questa, questa situazione. Quindi a questo punto eh, consentitemi prima di arrivare a due proposte, perché poi è sempre necessario passare alla parte propositiva. Consentitemi, una, forse è una, una escusazione non petita, ma... Eh, io sento, sento, sento che devo farla perché eh, il Movimento 5 Stelle da un anno a questa parte non è più al governo e naturalmente sta protestando contro tutta una serie di situazioni. Ora, su tutto ciò che il Movimento 5 Stelle, che io rappresento per la parte di transizione ecologica, dice e propone, qualunque interlocutore potrebbe rispondere, e spesso lo fa, beh... Ma voi siete stati cinque anni al governo, sia col centrodestra sia col centrosinistra, perché non avete fatto voi queste cose, visto che adesso vi scaldate tanto nel dire che vanno fatte? E eh, io devo sempre continuare a ricordare che eh, sì, eravamo al governo, ma non eravamo il governo, eravamo sempre in coalizione, e coalizione significa che tu non fai tutto quello che vuoi fai ciò che il resto della compagina governativa ti permette di fare, sempre col principio della maggioranza. Quindi nel primo governo avevamo, stretto, avevamo definito, definito dei punti che erano dei compromessi con la Lega e nel secondo governo ugualmente avevamo definito dei compromessi con il PD, e, e liberi uguali. E nel terzo governo ce c'eravamo solo per minimizzare i danni, perché io ripeto sempre che nel terzo governo ci siamo stati per minimizzare i danni, se non ci fossimo, se non ci fossimo stati i danni sarebbero stati ancora peggiori, vedi ecco bonus. Uh, ora per arrivare alla parte propositiva, voi in questi giorni ancora una volta porterete moltissime tecnologie innovative che sono quelle che ci permettono appunto di cambiare modello produttivo industriale ah, ecco, bravo. io da eh, ah, movimento eh. 5 stelle da un paio di mesi ha lanciato una campagna sui 15.000 bacini idrici che sono da ehm, eco dragare e, e l'ecodragaggio l'ho scoperto appunto a Ecofuturo futuro ehm, per eh, ripristinare la loro capacità piena perché sappiamo che sono mezzi pieni di rifiuti e quindi 6 miliardi e mezzo di tonnellate che potremmo avere stoccate e immagazzinate in questi bacini non sono disponibili perché appunto il bacino è mezzo interrato, è mezzo pieno di rifiuti. Su questi 15 mila bacini che già esistono quindi nessuno può dire che eh, consumiamo suolo ci potremmo mettere il galleggiante eh, il fotovoltaico galleggiante sul quale ho fatto eh, una diretta spiegando i numeri qualche giorno fa, quindi chi ha piacere lo può anche recuperare ma i numeri sono molto semplici col 4% di superficie occupata, quindi il 4% potremmo avere una potenza installata che raddoppierebbe l'attuale potenza dei bacini idrici che hanno del, dell'idroelettrico eh, montato e per ogni ettaro eh, coperto da fotovoltaico con l'effetto ombreggiatura andiamo a salvare a, a impedire a 10.000 tonnellate all'anno di acqua di evaporare e l'acqua naturalmente è il bene più prezioso che abbiamo quindi se impediamo l'evaporazione è tutto è tutto oro colato in questo caso oro blu eh, colato e naturalmente se arriva questo benedetto decreto eh, comunità energetiche potremmo rendere questi impianti fotovoltaici, che fra l'altro hanno già un prezzo di produzione estremamente basso, basso potremmo rendere questi impianti naturalmente in forma di comunità energetiche che continuano a rimanere la migliore forma di installazione di nuovi impianti. Chiudo con un'ulteriore proposta che sto facendo a ogni intervento, che è quella di parlare, di spiegare e poi di comportarsi di conseguenza di un nuovo modello anche di finanza. Perché se l'Unione Europea da tre anni parla di finanze sostenibili e dice che il modello finanziario deve spostarsi verso una finanza sostenibile, è chiaro che implicitamente sta dicendo che la finanza attuale non è sostenibile. Eh, no, appunto, appunto, Anche qua qualcuno mi dirà bella scoperta, Moro, sì eh, effettivamente è la, se il segreto di Pulcinella, poteva però poteva si poteva parla poteva troppo poteva poco poteva dei modelli alternativi, poteva perché poteva i modelli poteva alternativi poteva di finanza poteva sostenibile, poteva di poteva sostenibile poteva ci sono, ci sono e come? A partire dai veri green bond, che devono essere veramente green, veramente verdi, agli istituti finanziari che praticano veramente finanza sostenibile perché altrimenti se noi non parliamo di finanza che ha un potere economico mille volte maggiore dell'economia reale e il mille non è un numero a caso perché il petrolio eh, fa un fatturato annuo di 3 mila miliardi all'anno e ehm, prezzi correnti fino a qualche anno fa era 2 mila miliardi all'anno i derivati, che sono uno dei principali prodotti della finanza speculativa, fanno 2 milioni di miliardi, non 3 mila miliardi, fanno 2 milioni di miliardi di dollari di controvalore annuo. Quindi stiamo parlando di eh, tre ordini di grandezza superiore, mille volte superiore. Quindi se non parliamo di finanza sostenibile e se non facciamo capire alle imprese, in primis perché sono loro che veicolano grosse quantità di denaro, e poi naturalmente alle famiglie, perché comunque c'è ancora denaro privato, denaro familiare, sia sotto forma di risparmi sia sotto forma ancora di, di rendite, che si deve spostare, che abbiamo noi il coltello alla parte del manico, perché le banche non creano denaro, non stampano denaro le banche private, è solo la BCE che può farlo in Europa. Eh, ma le banche private semplicemente gestiscono movimentano denaro ma non lo creano il denaro è quello, è quello nostro è quello delle imprese, delle famiglie se non spieghiamo loro che è possibile e funziona e addirittura ha delle rendite superiori Perché la cosa miracolosa è che gestire il denaro in maniera saggia e, e etica addirittura fa rendere di più perché non ti fa correre quei rischi che ci sono nella finanza speculativa e tutti quanti ci ricordiamo il 2008, tutti quanti è bene che ci ricordiamo che non abbiamo ancora recuperato eh, dal 2008, perché tutti i parametri produttivi, PIL, eccetera, sono ancora, ancora tutti sotto il livello del 2008. Quindi se non cambiamo questo modello non completiamo l'opera, anzi probabilmente faremo estremamente fatica a completarla, perché la finanza con il potere economico che ha eh, domina la comunicazione e chi domina, chi domina la comunicazione naturalmente decide da che parte deve andare la politica quindi grazie e io sono sempre qua, vi ascolto eh, vi streammo sui miei, miei social e quando volete ci risentiamo mi raccomando, grazie a tutti gra ti ringrazio tantissimo Gianni